Buonasera e benvenuti in questo terzo episodio di Pokémon Cristallo, questo è il mio gameplay walkthrough di Pokémon Cristallo che porterò dall'inizio alla fine del gioco. Vi faccio vedere la mia squadra nel frattempo, ecco qua, composta da Zubat, Totorail e temporaneamente Geodude, ma non, non sarà un, un membro della nostra squadra ufficiale, almeno non per ora. A questo punto andiamo un attimo a darci una curata ai Pokémon perché nello scorso episodio abbiamo affrontato la Torre Sprout, abbiamo catturato questa Zubat e abbiamo cercato di allenarla il più possibile fin da subito. Il problema qual è? È che Zubat non ha mosse utilizzabili, ha solamente Sanguisuga e Supersuono, e tra l'altro all'inizio aveva solamente Sanguisuga senza Supersuono, quindi è un po' difficile da allenare. Ora però andiamo ad affrontare la palestra di Violapoli, Valerio, l'elegante maestro dei Pokémon di tipo volante. Andiamo. Quindi salve Guido, ciao, io non sono un allenatore, ma ho un consiglio. Però devi credere, solo così il tuo sogno di campione potrà avverarsi. Mi credi? Allora ascolta qui, il tipo erba è debole contro il tipo volante, non dimenticarlo. Ok, grazie, questo serve a chi ha preso come starter Cicorita. Però noi, non avendo preso come starter Cicorita, eh, lasceremo Zubat avanti e andremo un po' ad affrontare questi allenatori. Vediamo se è la stoffa per sfidare Valerio. Vediamo. Vediamo, vediamo. Eccolo qua, Renzo, apicoltore, vuole lottare. Ma nel campo Spirovu. Noi andiamo di Zubat e come vedete non possiamo fare nulla praticamente, quindi eh, la cosa che facciamo ora è cambiare Pokémon e mandare in campo Totorail. l'altro non è così che riusciremo ad allenare un po' Zubat. Peccata, va bene, brutto colpo pure. Andiamo qua di Graffio. Anche il nostro Totorail non è che abbia delle mosse particolarmente interessanti, eh. C'è da dirlo. Ancora Graffio. Ed infine di nuovo Graffio. Perfetto. Zubat. c'è un po' di punta esperienza così come Totorail. Abbiamo battuto a Renzo, avicoltore. No, non ci posso credere. Eh, tocca crederci invece. Mentre a lui tocca crederci, mentre a noi tocca tornare al centro Pokémon per curarci Pokémon. Allora non taglio questa parte perché eh, siamo qui letteralmente. Non è che ci mettiamo tanto, non era come nello scorso episodio quando dovevo farmi tutti i piani al contrario e tornare su dalla torre Sprout. Lì effettivamente si perdeva un po' di tempo e allora come avete visto ho tagliato. Finché siamo qui fuori dalla palestra ci mettiamo anche il gioco in cui il nostro protagonista va a curarsi i Pokémon. Ora affrontiamo il secondo allenatore Alla palestra. Qui ci vuole fegato. Ci alleniamo giorno e notte per diventare maestri di Pokémon Uccello, fatti sotto. Incazzatissimo questo, eh? Però le idee chiare. Allenarsi giorno e notte per diventare maestri di Pokémon Uccello, questo è l'importante. Italo Avicoltore manda in campo PJ. Ok, noi abbiamo Zubat, ovviamente qui si cambia Pokémon e si va di Totorail. Andiamo poi di graffio e ancora di graffio e di nuovo di graffio. Perfetto, Zubat sale a livello 11 e poi altro PJ. Ma certo che sì, rimaniamo in campo Zubat. E facciamo di nuovo lo switch. Grazie. E di nuovo graffio. Ora, magari questo gioco vi starà sembrando un po' troppo lento, ma secondo me non è così tanto più lento rispetto al recente Pokémon Cristallo Violetto. Eh? Secondo me non è che siamo troppo distanti da quella velocità a livello di velocità del combattimento, delle animazioni, dei cambi tra un Pokémon e l'altro, dei dialoghi. Secondo me non siamo troppo lontani, eh. Ho una mia sensazione, potrei sbagliarmi di grosso in caso mi correggereste nei commenti. Però oh, ho questa sensazione. Avendo giocato da, Avendo giocato da poco Pokémon Cristallo, volevo dire Pokémon Scarlatto, scusatemi, e stando giocando adesso Pokémon Cristallo, non ho la sensazione di star giocando ad un gioco troppo più lento, sinceramente. Ora tocca a Valerio. Salve. Sono Valerio, capopalestra di Violapoli. So che qualcuno tarpa le ali di Pokémon Uccello con una scossa elettrica. Non permetterò a che qualcuno faccia un tale affronto ai miei Pokémon. Ti mostrerò la forza dei miei magnifici. Pokémon Uccello, vai. Mostrami i tuoi magnifici uccelli. Eccolo lì Valerio. Incazzatissimo Valerio, capo. <ride> Vuole lottare. Va bene capo. Allora noi facciamo partecipare Zubat per un attimo alla lotta così da aumentarvi di parecchio anche il valore dell'amicizia perché aumenta di parecchio se fate partecipare i vostri Pokémon alle lotte contro i capi palestra. E poi andiamo di Graffio e iniziamo. Anche se potrei andare di ira Quasi eh Tanto lui continuerà ad attaccarmi Quindi facciamo ira Lui ci attaccherà Aumentando così la nostra ira Infatti Ira E già adesso ha tolto molto di più Perfetto ed ora sfida contro PG8 Non voglio cambiare Pokémon Eccolo lì, bello lo spread di PG8 Bello grasso Ok, raffica Resce l'ira di Totodile, esattamente Stai credendo nella mia trappola Valerio Guarda quanto danno gli facciamo ora con ira Ira di nuovo Non ho paura della sua raffica perché abbiamo anche la nostra bacca Lira è cresciuta talmente tanto che abbiamo bisciottato il suo PG8 e Total è salito a livello 12. Valerio Capo ha perso la sfida. No, gli amati Pokémon di mio padre. E va bene, devo darti qualcosa. Ecco la medaglia Zefiro della Lega Pokémon. Perfetto. Lashalo riceve la medaglia Zefiro. La medaglia Zefiro migliora l'attacco dei Pokémon. Inoltre permette ai Pokémon che hanno Flash di usarlo quando preferiscono. Puoi avere anche questo. Tieni. E ci viene data la MT31. Se usi una MT, i Pokémon non potranno subito imparare una nuova mossa. Attenzione però, ogni MT si usa solo una volta. La MT31 contiene Fangosberla, non si sa per quale motivo la palestra di tipo volante ti dia come MT Fangosberla. Boh. Danneggia il nemico e ne riduce la precisione, quindi è un'arma sia offensiva che difensiva. Incontrerai molte palestre Pokémon sulla tua strada. Metti alla prova le tue capacità nelle palestre. Io devo allenarmi solo per diventare il più grande allenatore di Pokémon Uccello. Va bene, lasciamolo al suo sogno di diventare il più grande allenatore di Pokémon Uccello e usciamo dalla palestra. Ti chiama Professor Elm. Pronto Glacial? Abbiamo scoperto qualcosa sull'uovo. Il mio assistente è al centro Pokémon di Velapoli. Vai a parlargli, ok? Ok, professore Elm. Andiamo quindi al centro Pokémon di Velapoli. Eccoci qui. E dovresti essere tu. Clacial cioè, ne è passato di tempo. Il professore Elm mi ha detto di cercarti. Deve chiederti un altro favore. Vuoi portare con te l'uovo Pokémon? Assolutamente sì. Abbiamo scoperto che un uovo di Pokémon non si schiude finché il Pokémon non è abbastanza cresciuto, nell'uovo. Inoltre, l'uovo si schiude solo se si trova con Pokémon attivi. Lashal, l'unica persona su cui possiamo contare sei tu. Eh, perché non conoscete altri allenatori, no? C'è solo io. Chiamo il professore M quando l'uovo si schiude. Ok, immagino che lo chiameremo automaticamente. Nel frattempo, allora, già che siamo qui, curiamoci Pokémon. E proseguiamo... Il nostro viaggio Ecco fatto Ora i tuo pacco sono in perfetta forma Arrivederci A questo punto possiamo Mi sa andare nella grotta scura Ma anche Andare tranquillamente A vederci le rovine alfa Che è una cosa che vorrei fare Quindi andiamo da questa parte Percorso 36 E andiamo alle rovine alfa Ecco qua, rovine d'alfa. Esploriamole bene questa volta. Masso mistero, camera pannelli. Vediamo un po'. Qui dentro dovrebbero esserci anche gli anon, se non sbaglio. Vi do il benvenuto in questa sala. Questi pannelli mobili formano un Pokémon disegnato nell'antichità. Spostando i pannelli come un puzzle, formerà un'immagine. A destra vi è la descrizione del Pokémon. Qui dietro, degli scienziati stanno esaminando dei segni, appena trovati. Ok Esaminiamo l'immagine Ma non succede nulla È la riproduzione di un Pokémon antico Sì, grazie Però non possiamo fare nulla Ah, ok, dobbiamo andare un po' più avanti Un Pokémon che viveva sul fondo del mare Con gli occhi sul dorso si guardava attorno Kabutops Se non ricordo male, questo è Kabutops Allora, proviamo a farlo Così poi andiamo a prendere gli angoli, eh, tac. Poi tu qui sicuramente. Probabilmente è Cabuto, non è Cabutofs. Vedendolo così, questo è Cabuto. Vedete. Così. Poi altro angolino. Avete presente come si fanno i puzzle? No, prima si parte dalla cornice. Certo, se volete farli in maniera più difficile, no, non si parte dalla cornice. Però, insomma... Non partire dalla cornice è un po' tosta. Lui dovrebbe essere qui, forse. Sì, l'occhietto. E l'altro occhietto di qua, giusto? Sì. Poi... Tu invece sei sotto. Così. E l'altro pezzo sotto è questo, no? Ecco qua. Poi tu che pezzo saresti? di qui eh? e tu invece qui sotto infine le zampette, quindi tu qui, tu qui e i due pezzi sopra, così e così abbiamo completato il puzzle di cabuto. E voliamo giù. Ecco, qui dentro si avverte una strana presenza. Esatto. Dovrebbero esserci gli Announ. Se non sbaglio, qui dentro si incontrano gli Announ. Infatti, guardate anche le pareti. Tutte disegnate con gli Anone. bellissimo questa cosa, eh? eh. ditemi delle cose così che accadono nei nuovi giochi Pokémon. Cioè, completata una sfida, boom, zona segreta che viene sbloccata con dentro Pokémon unici. Cioè, ma quando mai? Non accade mai sta cosa, non accade più. E accadeva in seconda generazione, eh, per farvi capire che non è che fossimo così distanti eh, da dalla famigerata prima generazione. Ok, cioè, qui sotto non si può andare, quindi torniamo su. Altro Anon, e qui dentro potete trovare un bel po' di forme Anon. A questo punto però torniamo su, e siamo usciti da qui. Rovine d'alfa, benvenuti, grazie. Esplorando le rovine abbiamo avvertito una strana presenza. Siamo fuggiti spaventati. Fa attenzione, mi raccomando, le rovine costruiscono un enorme segreto almeno credo e mi sa che l'abbiamo trovato questo enorme segreto e mi sa che ce ne sono altri in realtà eh? i segreti eh? quel tremito è stato spaventoso non mi interessa di più questa parete recentemente sono apparsi dei segni incomprensibili è strano fino a poco tempo fa non c'erano dai un'occhiata alle pareti e vedete ora sono apparsi gli unknown dopo che abbiamo decifrato il codice. Sono apparsi dei segni sulle pareti. Eccoli qui. Tra l'altro, se non sbaglio, ti danno, ti danno dei degli indizi. Qua c'è scritto palesemente fuga. E voi qui dovreste usare una fune di fuga. Vediamo, eh. Vediamo se succede qualcosa. Zaino. Andiamo a prenderci la fune di fuga. Eccola qui. Usa. Lascia usa fune di fuga. Niente, non è servito a nulla. Forse qui bisogna fare qualcos'altro. Oppure bisogna farlo più avanti nel gioco. In ogni caso andiamo qui. Sono apparsi dei Pokémon nelle rovine? Ma è una notizia sensazionale. Dobbiamo assolutamente indagare. Gli strani Pokémon che hai visto nelle rovine assomigliano molto ai disegni che si trovano sulle pareti. Quindi ciò significa che ne esistono molti tipi diversi. Esattamente. Andiamo ancora più giù lungo le rovine. Ecco qua ci serve surf per poter esplorare a dovere la zona. Possiamo passare di qui. Ci sono pannelli di pietra con strani disegni. Si possono spostare. Chissà che cosa significano? Sì, possiamo passare di qui. E questo è il percorso 32. Ok, violapoli a Zarina. E mi sa che eh, bisogna andare qui sotto per proseguire, no? Se non ricordo male si sì, andava proprio ad Azzarina per la prossima città. Quindi andiamoci. Allenatore? No, strano. I tuoi Pokémon non sono male. Deve essere per l'allenamento che hanno fatto a Violapoli. Quella quella palestra deve essere un allenamento proprio efficace. Prendi questo come ricordo di Violapoli. Migliori le mosse di tipo erba col seme, ok questo probabilmente non ci faceva passare finché non battavamo la palestra ok proseguiamo allora i pokemon selvatici mi interessano molto poco quindi non starò qui a affrontarli o a cercarli incazzato sta eh fuga affrontiamo questo allenatore non ti ho mai visto da queste parti pensi di essere abbastanza forte così random va bene Rocco Bullo vuole lottare attenzione Rocco proprio lui eh. e infatti manda in campo non una topa ma un topo speravo mandasse in campo una topa sarebbe stato interessante allora super suono Perfetto, grandissimo Zubat Anzi, grandissima Zubat inizi subito bene Vai di suono E confonditi Ok, usa comunicazione, va bene Non iniziamo ad andare di sanguisuga, allora Vediamo quanto li togliamo, eh Ok, ah, brutto colpo eh, Mi sembrava strano togliersi così tanto e Ratata come al solito non è più confuso la confusione mi sa che in questa generazione non è riuscita molto bene eh. non serve a niente colpo coda, ma fallisce, si gode sanguisuga colpo coda, va bene, ma non ti servirà nulla perché vado di sanguisuga ancora? Perfetto. Prendiamo davvero pochi punti esperienza però eh. Zubat contro Zubat. È una lotta infinita che non ha senso di essere fatta, quindi mandiamo in campo Totorail. Perché a botte di sanguisuga non ci saremmo usciti da questa roba eh. Ok, raffio. E di nuovo graffio perfetto. Anche Zubat è stato tirato giù e Rocco Bullo ha perso la sfida. Sì, sei forte. A usare i Pokémon più forti sono capaci tutti. Cerco di essere il migliore usando i miei preferiti. Anch'io, <ride> anch'io, caro Rocco Bullo. Di sotto troviamo uno strumento. Andiamo a prenderlo: del repellente. Ottimo. Poi oh, usciamo dall'erba alta, perfetto. E salve? Capisco. Certo, ma vedi? vuoi lottare? sono al telefono. Ok, lottiamo, ma facciamo presto. Va bene, questione di priorità, ovviamente. Prima lotta, poi telefono. Caraliz Picnic Girl: con un solo Pokémon. Sì, Manda in campo oh, un Nidoran. Bellino. bello anche l'animazione con i, i baffi che si muovono, le vibrisse che si muovono. Ok, mandiamo ma Totorile. E io qui andrei di Ira. E sono sicuro che lui mi attacchi con altri attacchi fisici, vedrai. Azione, appunto. E la nostra Ira cresce. Okay. Falla crescere la tua Ira. Ma attaccami ancora, sei il coraggio? No, peccato. Ok, l'attacco cala. Vai ancora di Ira però. Dai prova ad attaccarmi. Niente, mi abbassa solo l'attacco ora. Spera di vincere non toccandomi più perché sai che mi tocca muore. Azione, eccola qui. La nostra Ira cresce e ti disintegramo. Perfetto Sotrail, sale a livello 13 E finalmente impara una mostra di tipo acqua Visto l'acqua? Ah, devo cercare di calmarmi Eh sì, calmati, calmati Noi intanto scendiamo ulteriormente lungo questo percorso E qui cosa troviamo? Allora, intanto un allenatore qui Quello sguardo È intrigante Con il buon caos campeggista che manda in campo Nidoran maschio ok andiamo di Zubat e cambiamo subito Pokémon mandando Totorail un mio sguardo mi abbassa la difesa hmm. allora mi conviene andare subito di pistola acqua Un buon danno, ancora pistolacqua acqua. dai fammi un bel brutto colpo, fammi godere, no peccato. Oh incornata mi farà male, ecco la bacca che si attiva, buono, andiamo poi di ira. Perfetto, prendono un po' di punti esperienza. E Chaos Campeggista ha perso la sfida. Per non lottare evita lo sguardo degli allenatori. Grazie, lo so. Allora, possiamo proseguire di qui oppure andare prima da questa parte. Andiamo prima di qua. E infatti qui ci sono due allenatori da affrontare. I miei Pokémon, appena presi. Quindi sei un pescatore. Eccolo qui. Pescatore. andiamo di sanguisuga ipnosi o oh no o oh no questa ha pure ipnosi e togliamo pochissimo con sanguisuga devo usare super suono devo provare a confonderla dai però bolla di nuovo ok niente fallisce che palle Super suono E invece lui ipnosi a segno va E eh, va bene Subat dorme Ovviamente dorme Per gli altri rimangono confusi Un turno In cui manco si colpiscono da soli E invece con la dormita Poi buonanotte Che okay, si è svegliato anche lui Buono dai almeno Magari fa qualcosa eh? Ok, Zubat si cura con la bacca Buono Andiamo poi di sanguisuga. È colpisciti da solo Niente, non si colpisce da solo Tutti questi turni buttati nel cesso Praticamente, perché la meccanica della confusione In questa seconda generazione è pessima Non conviene confondere i Pokémon avversari Ok, Guarda lì No, guarda, ci stiamo tre anni in questa lotta. Quindi, appena finisce turno, questo turno, questo addormentamento, cambio Pokémon. Altrimenti, non se ne esce più qui. Dai. Ecco, eh, rivolgo non è più confuso. Se fosse colpito una volta da sola, eh. Zubat invece dorme per tre anni. Va bene. Eh, diciamo che i vecchi giochi Pokémon Potevano sembrare un po' più lunghi Più carenti, Più lunghi di quelli Nuovi Ma perché le battaglie davvero ci stavi tre anni all'inizio Eh Eh guarda qua E più che altro i moveset dei Pokémon Inizialmente facevano tutti cagare Cioè Zubat a livello 11 Non ha ancora una mossa decente da usare Livello 11 Sì buonanotte eh, cambiamo Pokémon altrimenti qua finiamo domani vai Totorail e poi boh, mi deve spiegare come Zubat a livello 11 sia più lento di eh, Poliwag a livello 8 però vabbè andiamo di Graffio Oh, finalmente Almeno Zubat sarà a livello 12 Oh, il paramorso Finalmente Si gode, ragazzi, si gode Polywag di nuovo, no Lasciamo Totorail in campo Ecco fatto Andiamo di graffio, subito E comunque Eh no, beh, ci sta che sia più veloce questo Perché a Totorail hanno abbassato la velocità Beh, sono notte costanti Ipnosi del cavolo, quanto fastidioso, e Totodile dorme. Totodile continua a dormire. E quanta è durata questa lotta contro due Poliwag a livello 8? Esattamente, quanto è durata? Assurda sta cosa eh? Finalmente abbiamo battuto ennio pescatore splash Cacchio splash Allora fatemi vedere come stanno I pokemon Di merda stanno Zubat tra l'altro dorme Allora Diamo una bacca A Zubat E una bacca Totorail Ah volevo dargliela non usarla Però vabbè dettagli allora Proviamo a battere anche questo allenatore Con Zubat davanti, sì No! hai fatto scappare i pesci Perché finalmente ora Zubat ha una mossa che può usare Ovvero Morso Contro un marino pescatore che manca Magikarp Ah, questo è il tizio dei 6 Magikarp L'abbiamo già trovato? Ma è Morso Però già dalla seconda generazione hanno corretto il fatto che. Vabbè, ha usato automaticamente la bacca. Va bene. Hanno corretto il fatto che quando ti svegli non perdi il turno. Cioè, ti svegli e attacchi subito. Mentre in prima generazione, se vi ricordate, quando ti svegliavi perdevi comunque il turno. Cioè, il tuo turno era. Il tuo Pokémon si è svegliato. Punto. Andiamo di morso. Splash, la mossa di Paperissima Altro Magikarp A ah, livello 15 questo Magikarp. Ok, e almeno mi dà un po' più di esperienza. Sa pure usare un attacco. Incredibile! Vediamo quanta esperienza mi dà. E nemmeno tanta in realtà, ma che scammata, ma scusa! Ma che scamma è questo? E tu sei ancora a livello 5. Brutto colpo addirittura. Subita rossa di carpa a livello 5. Brutto colpo. Marino Pescatore ha perso la sfida. Splash! Eh, splash sì. Calma e concentrazione. Per i Pokémon e la pesca servono le stesse qualità. Va bene. Ok, un altro pescatore qui. Svediamolo. Sono bravo sia a pescare che con i Pokémon. Non credo proprio che perderò. Potresti effettivamente vincere perché i miei Pokémon sono messi un po' male. Vediamo che Pokémon hai più che altro. Darulillo, pescatore. Golden. Eh, Golden è un po' tosto, eh. Livello 10. Allora, partirei con un morso. eh vedete: togliamo pochissimo. Ecco, ovviamente loro la confusione la usano e mi uccideranno. Zubat. Devo cambiare Pokémon qui, ma andiamo a Totorel. Peccata. Ok, dovrebbe reggerla. Andiamo di graffio. Colpo coda, ok. Ho fatto bene a non usare ira, allora. Graffio di nuovo. E di nuovo graffio. Ma siamo in parità di velocità? Mi aveva quasi buttato giù Totoro, tra l'altro. Totoro è è a livello 14, buono. E abbiamo vinto la sfida contro Lillo. Ho voluto strafare. Ma stavi anche per essere strafortunato, guarda. La pesca e i Pokémon non ti abbandoneranno mai, ma i giovani non pescano più? Pescando ho trovato parecchi Pokémon rari. Sono quelli che cercate voi giovani, vero? Scambiamoci i numeri telefonici. Se ne vedo uno ti chiamo, no. Oh, pensa che neppure i miei figli mi danno il loro numero. Ma guarda un po' i giovani d'oggi! Chiediti perché nemmeno i tuoi figli ti diranno il loro numero? Cioè, chieditelo. Allora, tu sei un allenatore, eh? Mi sa proprio di sì. I miei Pokémon sono messi un po' maluccio, eh. Mi sa che qua tocca usare una pozione. Qui. Ecco fatto. E una pozione anche su Zubat. Ecco fatto, vai. Che ne dici di una coda Slowpoke? Gustosa e nutriente? Solo per te costa un milione di poche dollari, wow, un affare! Certo che sì. Pensavo che i bambini fossero pieni di soldi al giorno d'oggi. Boh, cioè va bene. Tu sei quella dei giorni, vero? Sì, è venerdì. E io sono Veronica del venerdì. Piacere, eccoti un veleno a culio. Sì, questa. questi sono i tipi dei giorni. Dallo ad un Pokémon con mosse veleno. Oh, è terribile. Vedrai come migliorerà le mosse veleno. Se andate da loro nel giusto giorno della settimana, vi vi danno dei... dei regali appunto questa era Veronica dal venerdì e io casualmente sto registrando questo episodio di venerdì ok salve quest'area è molto pescosa hai visto tutti quei pescatori? e tu vuoi pescare? vuoi uno dei miei ami? assolutamente sì. ora pescherai anche tu amo vecchio buono buono oddio che bello pescare Prova quest'amo ovunque ci sia dell'acqua, in mare o nei fiumi. Va bene. Cosa dovrei fare? Cosa dovrei far tenere i Pokémon? Magari uno strumento che potenzia l'attacco? Mmm. Magari. Allora, a questo punto, prima di proseguire, andiamo a recuperare gli allenatori che ci siamo lasciati qui indietro, tipo tu. Nell'erba ho trovato dei Pokémon e niente male. Fanno proprio il caso mio. Quindi noi sfideremo questo qui che ha la selvaggina di quest'area. Questo Nerino Bullo che maneggia un po' Booper. Molto carino Booper da usare, eh. E anche che Sire non è per niente male. Andiamo di morso. Certo che Zubat fa poco danno, eh. Booper non è proprio il massimo della difesa, eppure non è che gli facesse troppo danno. Però intanto abbiamo battuto Nerino Bullo. Credevo proprio di poter vincere. Nell'erba si resta sempre impigliati. Ora, vediamo se qui appunto ci sono degli allenatori che abbiamo mancato. Eh. Lì c'è uno strumento che abbiamo mancato, quindi andiamo a prenderlo. Una Megaball, molto utile. Prendiamola. Poi, andiamo a vedere lì sopra se c'è magari qualcuno che abbiamo mancato. Mentre Hoppip si fa avanti. che sarebbe tra virgolette il Magikarp di questa generazione Allora, vediamo se qui sopra c'è un allenatore O uno strumento o qualsiasi altra cosa A parte Optip. Suga Ok, te invece te avevo già sfidato, perfetto Quindi abbiamo finito questa parte di percorso Possiamo tornare già sfruttando il pontire, così da non beccarci di nuovo tutta l'erba alta. Ecco fatto. Vai giù di qui. E ripartiremo da qui nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace. Se il video vi è piaciuto, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di Valerio, di Velapoli, e di come è andata la prima volta che l'avete affrontato voi, se ve lo ricordate e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!